Chiara Ferragni è incinta, e il figlio si chiamerà Leone, oggi spara la conferma, dopo i rumor sulla gravidanza che girano dal Festival di Venezia, per il matrimonio si parlava di Cremona nella primavera 2018, ma con l'erede in arrivo e meno. Chiara Ferragni è davvero incinta.